Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e come promesso nel video precedente ecco a voi il glitch dei soldi da fare da soli e per fare questo glitch di che cosa abbiamo bisogno? Di un bunker, una base operativa ovviamente nel bunker dovremo avere il com e dentro al com dovremo avere l'auto che vogliamo duplicare ragazzi, qui non è importante una targa personalizzata o una targa invisibile possiamo usare qualunque tipo di targa perché tanto le targhe cambieranno quindi tutte le auto che noi andremo a duplicare avranno una targa pulita quindi a questo punto lasciamo l'auto dove l'ho lasciata io ragazzi e andiamo nella nostra base operativa io qui vado a chiamare il il mio buzzard quindi magari diventate ceo vi chiamate il buzzard per spostarvi agevolmente da parte a parte poi qui veramente facevo prima a farmela a piedi anche perché ho la base operativa qui di fronte comunque vabbè il gioco è un po' bastardino e che ci vogliamo fare? nulla allora ragazzi intanto che vado alla base entro dentro vi ricordo il gruppo telegram canale telegram tutti i miei contatti in descrizione il contest eh, road 210 k del mio canale il contest per quanto riguarda una playstation 3 mod modificata con mod menu e tutto il resto eh, un account ps4 una shark card insomma andate a leggere la descrizione ragazzi ci trovate tante belle cosine trovate il mio sponsor e tutti i miei contatti i, i vari contest che ci sono e tutto il resto ragazzi quindi l'unica cosa che dovete fare è aprire sta cazzo di descrizione e leggere tutto quello che c'è per partecipare mi raccomando ragazzi video contest apriteli non scrivete solo partecipo perché se poi non vincete perché magari venite estratti e non avete i requisiti richiesti all'interno di quei video non piangete poi ragazzi perché io ve lo dico aprite le descrizioni, aprite i video, ascoltate i video fino alla fine non fate come l'altro giorno che io ho detto non commentate qui e tutte capre sono andate a commentare sotto a quel video perché? perché hanno letto contest allora appena leggiamo contest scriviamo partecipo capre, capre, capre, siete tutti capre dovete ascoltarli i video, non dovete scrivere subito partecipo non si fa così comunque sia ragazzi una volta che avete preso la vostra bmx pigiando x perché altrimenti uscirete dalla base operativa vi avvicinate al letto aspettate che vi compare la freccettina e premete r2 e freccetta ragazzi vi troverete fuori dalla base operativa può capitare delle volte che vi trovate in culo al mondo non vi trovate al di fuori della vostra stessa base operativa ma al di fuori di un'altra base operativa però non fa nulla prendete l'elicottero e tornate nel vostro bunker allora un piccolo consiglio che vi voglio dare ragazzi ultimamente con questo glitch eh, diciamo che le modifiche stanno saltando nel senso che quando duplicate un'auto vi ritrovate l'auto duplicata senza livrea e senza tutte le altre modifiche ma solamente la prima modifica l'auto vale intorno a 500.000, qualcosa del genere per poter evitare ma non garantire il perfetto funzionamento ovviamente eh, per poter evitare questa cosa ragazzi l'unica cosa che dovete fare prima di uscire dalla sessione perché se voi uscirete dalla sessione e tornerete in sessione vi toglierà quasi sicuramente tutte le modifiche andate allo santos custom e modificate una piccola cosa del veicolo che avete appena pubblicato vedete ragazzi qui adesso cambia targa immediatamente c'era una targa numerica qui adesso è targata le tigri perché comunque avevo usato un'auto un con targa le tigri per duplicare la bmx entrate nel centro operativo mobile la salvate e poi riuscite quindi come ho già detto ragazzi tutti quanti i cloni che voi state duplicando portateli allo santos custom cambiate anche una virgola anche solo la verniciatura in maniera da salvare il veicolo e, e cercare di poter evitare di far sparire tutte le modifiche questo è un consiglio che vi posso dare poi eh, fate voi insomma ragazzi una volta che avete finito il glitch lasciate l'auto qui come l'ho lasciata io e andate alla base operativa e ripetete tutto quanto il passaggio se avete altre BMX questa è la data e l'ora in cui ho girato il glitch ragazzi il glitch è veramente semplicissimo è un buone glitch da fare da solo detto questo un saluto a tutti al prossimo video